Che da quando ho fatto l'intervento mi sarei svegliato un appetito sessuale mostruoso, dovuto a rivedermi come era una volta.